dai vieni qua, non mostrare la coda, vieni qua, vieni qua. eh si sì. quando hai finito io comincio, bravo, proprio in mezzo mettiti più in qua che così ci parliamo tutti e due, qua in mezzo no? dici? Ti sposti un po'? Ciao ragazzi, buongiorno Bentornati in questo nuovo video Oggi abbiamo con noi di nuovo l'ospite Che però vi dà le spalle Quindi perdonatelo Oggi vuoi filmare solo tu? Mm? Posso filmare un po' anch'io? Mannaggia se mi sposto di qua ti sposti anche tu? Dunque, dicevo Vuoi fare la star oggi? Saluta i nostri amici mm? Mannaggia, Felix Mannaggia Posso filmare un po' anch'io? La smetti di spostarti dove ci sono io? Vieni qua. Dai, guarda. Felix, guarda. Wow. Ti piace? Ti piace? Eh, dai, mettiti qua. su. Dai. Madonna, santa. Fai la nannetta qui sopra. Dai, che così io filmo un po'. Sì, però, Felix, così... No, ma... Piano! Allora, ho capito che la coperta ti piace. Adesso vai a dormire un po'? Cinque minuti, filmo, e poi... Facciamo le coccole, va bene? Cinque minuti, Felix. Dai. Oh là. Fai il bravo, gattone. Fai... Niente, mi sa che oggi dovrò filmare così. Allora, ricominciamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi nuovo video di DIY e ci sarà anche oggi il nostro ospite a darci una mano. Oggi andremo a realizzare una carta uh, decorata in un modo molto molto particolare. Avevo realizzato qualcosa di simile uh, tempo fa, vi lascio come sempre nel pallino informazioni oggi giù nell'info box il link uh, per capire di che video sto parlando e niente utilizzeremo degli stampini particolari per realizzare uh, della carta decorata in base al tipo di carta in cui andremo a realizzare questi disegni uh, potrete utilizzarla per diversi utilizzi però prima andiamo a creare la nostra carta decorata e poi vi mostrerò uh, i vari utilizzi. Lasciate un mi piace al video e a Felix. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina se ancora non avete fatto. E niente, partiamo! Quello che vado a fare io è praticamente andare a prendere un cespo di bietole a coste e tagliargli il fondo. Andrò ad utilizzare proprio la parte finale che vado a um, colorare, a riempire di colore. Io mi aiuto con un pennello ma si può anche versare eh, in un contenitore e andarlo ad intingere all'interno vado appunto a riempirlo di eh, colore a tempera, nel mio caso anche i colori acrilici andranno benissimo e vado ad utilizzare questa parte di eh, costa appunto come eh, stampino quindi lo riempio appunto di colore e poi vado a timbrare il mio foglio in modo un po' sparso Siccome non sempre le rose vengono bene vado a risistemare quelle che non sono venute proprio benissimo andando ad aggiungere un po' di colore con un piccolo pennellino, semplicemente andando a realizzare dei tratti a spirale e vedete che prendono le somiglianze di rose. Una volta che ho riempito bene tutti i petali delle rose, eh, vado a realizzare ulteriori decorazioni. Io a questo punto utilizzo dei pennarelli perché eh, non ho altri colori eh, a tempera a disposizione ed aggiungo alle rose anche delle foglioline. Ed infine per riempire anche gli spazi vuoti ho deciso di eh, disegnare anche dei piccoli pois azzurri quindi ecco qua il risultato finale come vi dicevo prima in base al tipo di carta che utilizzate potete eh, utilizzare questa carta decorata poi in modi diversi se eh, la realizzate su cartoncino potete utilizzarlo poi per fare un biglietto di auguri Oppure, eh, se utilizzate della carta fina come questa, la potete utilizzare per incartare dei regali, oppure ancora eh, potete utilizzarla per rivestire i quaderni. Questa carta specifica andrà benissimo per esempio per la festa della mamma, per San Valentino, per qualche compleanno...